Ciao a tutti ragazzi, qui è FortniteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci ritroviamo a fare assieme una nuova sfida in cui, se incontriamo la nuova skin, The Foundation, ovvero The Rock, il video finisce. Mi raccomando ragazzi, per questo video lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo anche di iscrivervi al secondo canale, Lucas che è un canale molto più personale, in cui parlo di crescita personale, investimenti, palestra, università, insomma, se volete iscrivervi, link in descrizione. Ok, dicevo, mi rendo conto che molto probabilmente non ci vorrà tanto di incontrare The Foundation, perché io l'ho già sbloccata e io praticamente come se non giocassi a Fortnite, quindi sarà molto ridicola come cosa, però... Nel dubbio, noi continuiamo qui a fare la nostra sfida E vediamo dove riusciamo ad arrivare Ci accontenteremo di una vittoria Diciamo che questi sono i nostri obiettivi per il momento Come al solito in ogni sfida Allora, ok, vedo un'altra chest lì Venire a Pinnacoli mi dà sempre una grande emozione Devo essere sincero, non credo che mi stancherò mai di scendere qui Se non fosse che magari in qualche momento in quel tilt, Sì, li potrebbe darsi che io mi scoci Però per il momento non sto ancora tiltando Eppure ormai il tilt è di uscita da un po' Quindi mi fa piacere questa cosa, potrei lanciare granate tipo, ma così, a caso, potrebbe funzionare? Non credo sinceramente, no infatti, nessuna kill, va bene, ci ho provato, ci ho provato. Iniziamo a scendere che voglio raccogliere un po' tutte le ceste che ci sono, tra l'altro io ne ho approfittato per mettermi la Recon Expert, che non so quanto sia rara ancora ora, perché la sarà nello shop più volte, però nel dubbio la continuo a flexare, non è, non è un problema. Tra l'altro quello che mi sembra di aver visto prima era proprio un'altra Recon Expert... Uh. Oh che noia, va bene Come preferisci brother, mi faccio il giro dall'alto dai mi serve giusto una finestra Godo, era lo stesso tizio di prima che stavo martellando Cos'è una ghoul trooper? Sono sbaglio, mi, sem mi sembra di aver visto una ghoul trooper Però vabbè, per ora niente di foundation che mi sembra un'ottima notizia dirla tutta salve! Questo tizio io non mica ho capito dov'è? C'è zero! Vabbè, GG Man. Neanche questa era una cult cool trooper, fortunatamente. Vabbè. Per ora sta procedendo bene. È poche kill, però restiamo umili. Il nostro obiettivo di oggi è vincere. Non è tanto portarci a casa. Sta mega win. Quindi va benissimo. Devo trovare velocemente cure, però. Perché questo sicuro non c'aveva niente. Se n'è andato. Non ci ha droppato nulla. Quindi ho seri dubbi che avesse qualcosa. Stesso discorso, in realtà, però, il tizio che ho eliminato in aria. Di cui il loot. Attualmente, credo. Boh, si è andato lì? No, infatti, non c'aveva granché. Vedo bende, forse, sì, vabbè, me ne faccio nulla E vi ho giusto il suo anzi, cambio fucile a pompa Voglio provare l'Ivy meglio, perché C'è una cosa che non avevo notato dell'Ivy Che sinceramente, sinceramente mi è scandalizzato Ovvero il fatto che la rosa si chiuda totalmente Quando spari È come se fosse tipo un, un fucile semiautomatico, Devo capirlo meglio Però mi ha dato questa bellissima impressione Ho detto, ok, devo provarti meglio, caro Ivy L'hanno cambiato tantissimo da, dall'ultima versione Decisamente tanto, ragazzi Uh, c'è stepica! epica? Credo sia la mia prima chest epica di questa season Ma veramente? Wow, wow, wow, wow mate, mate, mate, mate siamo calmi Evi Shotgun, ottimo E un'altra pizza Ne posso portare due, no? Mannaggia Scappa, scappa Fifone Questo verrà mentre starò lootando, palese Lo farei anch'io, fossi lui però devo capire bene dove stanno sparando Siamo in quattro, non siamo tanti Quindi volendo Qualche d'uno, se lo spottiamo Lo sparo volentieri Non so se conviene utilizzare i materiali Per fargli finire i proiettili, sinceramente Uh, sono morto? GG, va bene Allora, sul nostro solito tetto Sta tipo una pistola Che non è un'ottima notizia, dirla tutta Posso... Ho provato uh, Magari Vabbè Diciamo che ci sono andato vicino Potevo metterci più impegno Ok Vediamo un attimo di ammarci di tanta pazienza dai boys Perché dobbiamo cercare di vincere E di portarci a casa un game Senza trovare da Foundation Nella partita scorsa siamo stati Cioè, Fortunati ma non Significa che saremo ancora altrettanto fortunati Quindi cerchiamo di stare attenti Personalmente qua non sento nessuno, credo di dover uscire per effettivamente iniziare a incontrare qualcuno. Ah, pozze piccole. Uh. Scherzavo. L'ho detto, mi sono trovato con due nemici addosso. Fammo uno. Mi sta attento che ho sentito uno sopra con, con un'arma ma, ma quella scuola è un bot? Mi hanno dato la kill a caso Va bene Cavolo qua sotto sono affai date brutto Devo allontanarmi immediatamente Non zona tro troppo agitata Abbiamo attirato troppo l'attenzione secondo me, ma non c'era nessun uh, The Foundation, nessun The Rock, eh? Vado tranquillo. Guarda, se riuscissi a trovare giusto qualche altro materialino in più, starei molto più a miaggio, no, eh? Qua è il palazzo sta a terra. <ride> per salire devo usare i materiali. Vabbè. Uh, famo così. A me sembra di averla ripulita, Pinnacoli. Non mi avrei portato portasiccia, però... Apparentemente. Sì, ragazzi, credo che abbiamo pulito Pinnacoli. Forse tornerà qualcun altro, ma... Verrà sicuramente da fuori Pinnacoli ora è pulita Uno, due e tre Ok, vediamo Ragazzi, se mi avesse eliminato Credo che avrei urlato così forte Che mi avrebbero sentito in qualunque paese del mondo <ride> Ok Ok Cringe Mira veramente penosa, ma ok Allora, famo così Eeeh uh... Sì, credo sia meglio portarci la pizza con noi. Dai che prendo la rift, dai che prendo la rift. Dov'era? Qua? Ok. Vediamo un attimo la situazione. Uh, per ora nessun The Foundation, nessun The Rock in zona, quindi mi sento a mio agio. Ho uno Spider-Man in zona. For non dovrebbe notarmi, dai. Magari non mi nota nessuno. Chi noterebbe dei pneumatici che si muovono <ride> per la mappa? Mm. Questo tizio è morto. Questo tizio è seriamente morto, ragazzi. Mi stava saltando per venirmi a prendere con le ragnatele e è caduto. Ok, ragnatele, ragnatele, grazie. E tutta sta roba me la sparo immediatamente, senza pensarci. Oh uh. Credo che quelli due siano gli ultimi rimasti Oh, calmi Vabbè Guarda come muoio Ah, ultimo colpo GG GG non ci posso credere ragazzi con 40 di vita È incredibile come io nonostante perda sempre nelle stesse zone Mi riduca sempre a tornare nelle stesse zone Veramente è geniale Ma a parte che questo è The Foundation